Fedez a Taormina, relax con Chiara Ferragni e uno strano retroscena. Chiara Ferragni, vacanze a Taormina insieme a Fedez, le foto. Fedex si sta godendo una bella pausa siciliana a Tormina insieme alla sua fidanzata Chiara Ferragni, dopo essersi portato a casa l'ennesimo sold out. Il rapper infatti, in collaborazione con il Ungax ha infiammato ieri sera la città con una tappa del loro tour estivo, che ha avuto talmente tanto successo da spingere i due cantanti ad aggiungere un'altra data sempre a Taormina, prevista per il 5 settembre. Fedez e Chiara Ferragni hanno comunque passato l'intera giornata all'insegna del relax, come hanno voluto orgogliosamente mostrare ai loro fan sui social attraverso numerose foto, i due si sono infatti ritirati su una barca, e hanno trascorso il pomeriggio a prendere il sole tra baci e abbracci. Fedez ha inoltre entusiasmato i suoi fan in quanto ha salutato attraverso un commento una famosa pop star statunitense, proprio nel momento in cui lei stava facendo una diretta nel medesimo social, ecco di chi stiamo parlando. Fedez e Chiara Ferragni insieme, il commento inaspettato del rapper. Fedez ha infatti salutato con un semplice ciao la pop star Lady Gaga mentre lei stava facendo una diretta su Instagram, la cosa non è comunque passata inosservata, tanto che molti fan del rapper hanno immortalato il momento con degli screen. Perché Fedez ha scritto quel commento alla cantante statunitense? E forse anche lui un suo fan?. Lady Gaga tornerà comunque in Italia il 26 settembre a Milano al Mediolanum Forum, con l'unica tappa nel nostro paese del suo Joanne World Tour. Anche Fedez e il suo collega Lungax sono attualmente molto impegnati. Giusto ieri si è tenuto infatti un loro concerto a Taormina, e il rapper ha colto l'occasione di trascorrere un po' di tempo con la sua fidanzata Chiara Ferragni. Come annunciato dal cantante stesso sulle sue Instagram stories, egli ritornerà in Sicilia con una seconda tappa che si terrà nella medesima città il prossimo 5 settembre.